Fino adesso abbiamo visto come ci si interfaccia alla topologia, agli errori topologici, guardando a un solo praticamente vettore di tipo poligonale. Ora andiamo a vedere come si possono complicare le cose mettendo in gioco più di un vettore di tipo poligonale. Nella lezione precedente abbiamo visto come ci si interfaccia con i poligoni, quindi come si crea un poligono, come si imposta lo snap e come eh, si va praticamente a um, campire quello che è la, la, la FAT, la Feature Attribute Table. Con questa lezione andremo a familiarizzare con quelli che sono praticamente uh, i uh, layer, quindi i vettori di tipo uh, lineare. Eccoci giunti alla fine di questa parte pratica. E concluderemo eh, questa parte sull'editing parlando delle operazioni tabellari. Andremo ad affrontare delle operazioni tabellari molto semplici che però ti faranno capire qual è eh, l'ulteriore possibilità che si ha in campo GIS, soprattutto.